Vediamo adesso come creare tecnicamente il nostro blog con Wix. Come prima cosa dobbiamo recarci alla pagina wix.com e quindi cliccare qua al centro su inizia. Creiamo quindi il nostro account, possiamo farlo anche utilizzando Facebook, Google o Apple. Io ho già un mio account, quindi clicco in alto a destra su accedi ed effettuo l'accesso utilizzando Google. Una volta effettuato l'accesso, se è la prima volta vi comparirà una pagina priva di contenuti, con questo tasto azzurro in alto a destra con scritto Crea un nuovo sito. Vi basterà cliccare su questo tasto per iniziare a creare il vostro primo sito con Wix. Come prima cosa Wix vi chiederà che genere di sito volete creare, vi verranno proposte diverse opzioni e adesso clicchiamo su Blog. Dopodiché Wix ci, crea, ci chiede se vogliamo far creare ad Adi il nostro sito web oppure se vogliamo utilizzare l'editor grafico. Adi è la soluzione più semplice perché crea in automatico il nostro sito, però è anche molto limitata perché non offre tutte le possibilità di personalizzazione dell'editor grafico di Wix. Quindi anche per una questione didattica il mio consiglio è quello di utilizzare l'editor grafico di Wix. Clicchiamo quindi sul tasto azzurro Scegli un template. Ci verranno proposti diversi template che noi possiamo anche filtrare in base alle categorie che possiamo scorrere qui a sinistra. Nel nostro caso abbiamo scelto blog e tra le sottocategorie abbiamo educazione. Clicco quindi su educazione. Mi vengono proposti una serie di template ut utili per creare dei blog didattici. Quello che vi propongo io è il blog sull'educazione Brainstorm. Andando ad appoggiare il, il mouse, il puntatore, sul modello scelto avremo la possibilità di iniziare subito a modificarlo oppure visualizzarlo. Andiamo quindi a visualizzare l'anteprima del modello che abbiamo scelto. Una volta visualizzato, se il modello è di nostro gradimento, ci basterà cliccare qua in alto... Sul tasto azzurro modifica questo sito. Wix inizia dunque a caricare il nostro sito. Bene, a questo punto siamo tecnicamente dentro l'editor grafico di Wix. Modificare i contenuti all'interno dell'editor grafico è molto semplice. Mi basterà cliccarci sopra, come per esempio nel testo. Se io clicco due volte mi compare un piccolo editor di testo che mi consente di cambiare stile, tema, carattere, colori. E posso scrivere sopra il mio testo, che in questo caso sarà un testo di prova. Stesso discorso per gli altri contenuti presenti all'interno della pagina. Se infatti per esempio clicco sui contenitori, avrò la possibilità di cambiare il design o di aggiungere degli effetti speciali. Stesso discorso per le icone o per le immagini presenti all'interno del template. Se invece voglio aggiungere dei nuovi contenuti al mio sito, mi basterà cliccare qui a sinistra su Aggiungi. Ho la possibilità di aggiungere del nuovo testo, delle immagini, dei tasti, delle gallerie, elementi interattivi e posso aggiungere facilmente anche dei video. Cliccando qua su Video e musica, come vedete, ho la possibilità di aggiungere dei video direttamente da YouTube, da Vimeo, da Dailymotion, Facebook oppure aggiungere e caricare i video direttamente dal mio computer. Proviamo per esempio adesso a caricare un'immagine. Se io clicco qua su Immagine, come vedete ho sia la possibilità di caricare direttamente le immagini dal mio computer, ma posso anche utilizzare le immagini gratuite di Wix, che sono davvero tantissime. Se io quindi clicco qua su Immagini Wix gratuite, mi si aprirà un pannello dove io posso filtrare le immagini per categoria. Una volta scelta l'immagine che voglio aggiungere, mi basterà cliccarci sopra. E quindi cliccare sul tasto aggiungi alla pagina l'immagine è stata aggiunta alla mia pagina grazie alle funzionalità di drag and drop di trascinamento dell'edito di wix io posso facilmente spostarla all'interno della pagina ma posso anche facilmente modificarne le dimensioni cliccando poi ancora sulle impostazioni la possibilità anche di cambiarne il design ho la possibilità di aggiungere dei filtri, delle animazioni o di associare un link all'immagine che ho scelto. Cliccando invece qua in alto su menu e pagine posso facilmente cambiare il menu. Se infatti clicco sulla pagina selezionata e clicco poi su questi tre puntini Cliccando su rinomina io posso facilmente rinominare la mia pagina, così come posso copiarla, duplicarla, nasconderla o eliminarla. Una volta che abbiamo impostato il nostro sito dobbiamo ricordarci di salvare il lavoro fatto. Posso prima cliccare qua in alto su anteprima e quindi vedere un'anteprima del mio sito, mentre cliccando su salva posso salvare il lavoro fatto. A questo punto Wix mi chiede anche di dare un nome al mio sito. Quindi clicco su salva e continua e vengo riportato all'editor.